Salve, sono Federica, e faccio parte del comitato Mettiamo in moto la zucca. È un gruppo di, di cittadini che da ormai da quattro anni eh, lavora per migliorare le condizioni di questo parco. Eh, migliorare le condizioni significa aver chiesto e, e poi anche ottenuto eh, tanti, tanti nuovi arredi, dalle, da nuovi giochi per i bambini a una rastrelliera, una bacheca, un tavolo da ping pong, un tavolo di legno. Ma chiediamo e otteniamo e organizziamo anche tanti momenti di, di, di, di aggregazione, ecco, eh, momenti di festa, quindi organizziamo feste, organizziamo pulizie eh, del parco per renderlo sempre più pulito, e, mh, pitturiamo i bidoni della raccolta differenziata, pitturiamo il muro che vedete alle mie spalle.